Ed eccoci, la sventola la bandiera americana perché questa è la sera della... Fed della Federal Reserve l'abbiamo annunciato durante la nostra diretta mattutina, occhi puntati naturalmente sull'America, in particolar modo sull'uomo del momento, Jay Powell, che ci dovrà far capire ecco, che direzione prenderà l'Istituto Centrale Americano rispetto al grande tema eh, della politica monetaria. Perché da un lato c'è naturalmente la lotta all'inflazione che eh, le banche centrali devono eh, cercare di proseguire per ritrovare quel famoso target. Eh, del 2% indicato tra l'altro anche oggi eh, da Christine Lagarde ma eh, dall'altra eh, c'è invece una situazione economica finanziaria che è molto più complessa eh, di qualche settimana fa complicata naturalmente da tutto quello che è accaduto sul fronte bancario, eh, il crack di SW Bank, la crisi anche eh, del settore bancario che ha travolto eh, l'Europa con il caso eh, Credit Suisse e quindi insomma c'è una stabilità finanziaria eh, da ehm, perseguire da un lato e la lotta all'inflazione da continuare ecco, dall'altro e quindi vedremo insomma, quali saranno le mosse, le decisioni di Jay Powell e soprattutto cercheremo di ascoltare le sue parole, di capire le intenzioni non solo per questa riunione di marzo ma anche una prospettiva per il futuro nel frattempo dobbiamo fare eh, un rapido giro dei mercati ecco, delle piazze europee per vedere come hanno reagito in questa giornata dopo due giorni di rally diciamo che c'è stato un rallentamento una chiusura mista eh, per le piazze europee a partire dal nostro indice eh, di riferimento il nostro fuzimib in calo dello 0,12% siamo in area 26.523 e poi, e poi eh, andiamo avanti con il DAX, eh, quindi borsa di eh, Francoforte invece in attivo qui eh, dello 0,14%. Chi ha performato meglio è stato il Caccaran la borsa di Parigi 0,26%, anzi, no, ha fatto ancora meglio il Fuzzi 100 cioè la borsa di Londra che ha chiuso con una più 0,41%. Eh, naturalmente dobbiamo dare un occhio anche eh, a cosa sta accadendo a Wall Street, anche qui diciamo che non ci sono dei numeri eh, sconvolgenti l'SP 500 in questo momento perde lo 0,13% meno 0,27% per quanto riguarda il eh, Dow Jones insomma borse attendiste eh, rispetto naturalmente alla Fed dall'inizio eh, della conferenza stampa e soprattutto rispetto alle parole lo abbiamo detto di Jay Powell cercheremo ecco di condurvi verso il clou né, di questo appuntamento in compagnia del nostro primo analista ovvero Paolo Nardovi. Che saluto, qui do il benvenuto. Ciao Paolo. Ciao Valentina, un caro saluto ai telespettatori di Le Fonti. Ecco Paolo eh, c'è un grande punto di domanda rispetto a quanto deciderà la Fed eh, in questa occasione perché lo abbiamo detto non è una situazione normale è una situazione che si è complicata nelle ultime settimane proprio per tutto quello che è successo eh, nel settore bancario. Eh, ci sono ecco, degli analisti ad esempio Goldman Sachs eh, che dicono eh, addirittura la Fed non interverrà per nulla ci sarà una pausa eh, in questo mese di marzo altri invece la maggior parte dobbiamo sottolinearlo propendono per un aumento eh, di 25 punti base che è quello un po' che si aspetta il mercato. Ecco tu da che parte stai? Io mi allineo con eh, l'aumento di 0,25 eh, anche perché penso che se dovesse eh, lasciare i tassi invariati la reazione del mercato potrebbe essere eh, più eh, violenta perché è un sintomo di un problema più grande di quello che hanno annunciato. Quindi potrebbe paradossalmente un, um, un mantenimento dei tassi attuali potrebbe essere visto dal mercato eh, in modo più negativo che un aumento dello 0,25 che oggi ehm, è quello più accreditato, anche se nelle ultime... Mh, Riunioni che ha fatto la Fed nelle ultime, eh, negli ultimi interventi di Powell aveva annunciato un, uh, un rialzo de, di uno 0,50. Poi eh, sono intervenute tutte queste situazioni nuove con i fallimenti di SVB e di Signature Bank che eh, probabilmente faranno eh, avere al Presidente della Federal Reserve un atteggiamento di maggiore cautela nel, nella politica restrittiva probabilmente anche nel, nel discorso sarà un po più accomodante eh. quanto potevamo attenderci eh, soltanto qualche settimana fa eh, e infatti Paolo, io volevo arrivare proprio qua a, alle dichiarazioni poi eh, uh, di Powell, perché certamente ci sono dei dati di fatto, ma poi ci sono anche le parole rispetto alle quali i mercati reagiscono in positivo o in negativo. Uh, diciamo che ecco uh, quali sarebbero secondo te le parole adatte da utilizzare per tranquillizzare i mercati e dire ok, abbiamo passato un'altra bella uh, ondata di tempesta, però ce l'abbiamo fatta anche stavolta, proseguiamo con ottimismo con positività allora in, questa volta è molto complicato e ehm, anche molto difficile da parte del presidente avere un, eh, un sia un discorso sia un comportamento lineare eh, nelle scorse settimane noi abbiamo avuto da parte della Federal Reserve una, eh, un comportamento che non era stato preannunciato perché è stato aumentato nuovamente il bilancio della Federal Reserve di una quantità eh, ingente, perché hanno immesso nel sistema eh, 300 miliardi di dollari nella prima metà del mese di marzo, eh, per far capire di, di che entità è questo, questa emissione, in pratica è stato eh, dimezzato tutto il quantitative time, tightening che era stato iniziato ad aprile 2022, in un anno avevano tolto 626 miliardi, ne hanno immessi in 10 giorni, in meno di 15 giorni, in eh, poco più di una settimana 300 miliardi di dollari, questo è stato... Una, un intervento di emergenza non è stato annunciato al mercato oggi probabilmente ne parlerà anche di questo eh, quindi il quantitative tightening è sospeso anzi possiamo eh, parlare di un nuovo mascherato eh, quantitative easing ehm, però finalizzato alla stabilizzazione del settore bancario dopo le crisi che abbiamo visto la settimana scorsa questo già è un elemento di novità che, eh, al quale il Presidente Powell sicuramente dovrà rispondere nella, durante la conferenza eh, poi con la crisi che è sopravvenuta eh, molto probabilmente eh, alcuni componenti del board eh, stanno eh, eh, procedendo per una stabilizzazione dei tassi ai livelli attuali oggi se alza dello 0,25 arriviamo nella forchetta 4,75-5% sì che era, ehm, diciamo, nella, alla fine dell'anno scorso, era il target che eh, molti analisti avevano eh, fissato. Poi ci sono stati gli aumenti continui dell'inflazione, perché il problema principale è che l'inflazione ancora non è domata. Sì. E, oggi abbiamo visto, ad esempio, in Inghilterra è uscito un dato ancora in risalita, sia il CPI che il PPI, entrambi mostrano ancora dei frazionali a rialzo. Eh, l'Inghilterra non è un'economia diciamo, principale però eh, è un sintomo è un sintomo che potrebbe eh, essere eh, diciamo um, av avviato anche su altri mercati eh, sia in Europa e, e soprattutto in America quindi il problema dell'inflazione è un problema che persiste sì. e su questo problema la Federal Reserve non può mostrarsi debole questo è il motivo per il quale io mi aspetto comunque un, certo. un aumento eh, del tasso, magari di uno 0,25, probabilmente annuncerà un periodo di, di pausa, di osservazione, quindi non farà annunci di ulteriori aumenti. Eh, si lascerà la porta aperta a ulteriori aumenti senza annunciarli, mentre nelle precedenti, ehm, nelle, nelle precedenti conferenze avrà sempre annunciato per i prossimi successivi appuntamenti dei nuovi rialzi, probabilmente farà questo, farà un rialzo dello 0,25 e poi eh, dirà valuteremo i mm -hmm. dati dell'inflazione dei prossimi mesi e se è necessario faremo ulteriori rialzi, però non li annuncerà, non annuncerà questo è quello che mi aspetto ed è quello anche che eh, secondo me si aspetta la maggior parte degli analisti e anche il mercato, perché oramai il mercato è risalito molto, gran parte della risalita è dovuta al, all'immissione nel sistema di, eh, dei 300 miliardi all'inizio eh, del mese di marzo che sono andati prevalentemente sugli asset a maggior rischio, quindi sia sul tech Abbiamo visto aumento anche di alcune materie prime, il petrolio oggi ha superato nuovamente il WTI, la quota dei 70 eh, dollari al barile, eh, e anche nel, nel mondo cripto abbiamo visto gli apprezzamenti eh, del bitcoin che oggi hanno fatto un nuovo massimo di periodo, quindi alcuni asset di rischio hanno, hanno beneficiato di questo, eh, questo nuovo allentamento eh, fatto dalla Fed. Chiarissimo, ecco. diciamo, le banche centrali in questo senso sono un po' come mamma e papà, li possiamo definire così che quando c'è qualche rischio, qualche gabbro all'orizzonte dicono beh insomma cerchiamo di stare tranquilli interveniamo noi e ci mettiamo una pezza naturalmente ecco, anche con l'immissione eh, di nuova liquidità come è successo in questi giorni a proposito invece ecco, del nemico numero uno che resta l'inflazione si è espressa nuovamente Christine Lagarde Christine Lagarde che lo ricordiamo settimana scorsa ha preso una decisione anzi ha confermato una decisione già espressa cioè quello del rialzo di 50 punti base e la Lagarde, ecco, tra inflazione e stabilità finanziaria diciamo che non ha dubbi ecco la lotta all'inflazione deve continuare in maniera convinta e tra l'altro l'ha ribadito anche oggi in conferenza a Francoforte io ti leggo appunto le, le sue parole conseguiremo la stabilità dei prezzi non transigiamo sull'impegno a riportare l'inflazione al 2% nel medio termine a tal fine seguiremo una strategia solida che si fonda su dati e ci vede pronti ad agire senza compromessi riguardo al nostro obiettivo primario ecco parole molto chiare molto decise molto nette che tra l'altro sono state commentate anche da visco che invece invita alla prudenza così come eh, da panetta che eh, ha detto no insomma cerchiamo di vedere meeting by meeting eh, quello che bisogna fare e invece la lagarde è andata dritta per dritta ecco te lo saresti aspettato un atteggiamento così risoluto sì perché la lagarde è comunque influenzata dal, dai componenti del board della bce che sono dei paesi del nord che comunque già hanno tollerato eh, per un lungo periodo di tempo tassi molto bassi e, e anche un ritardo oggettivo nel, nel rialzo dei tassi purtroppo noi stiamo scontando degli errori continui da parte delle principali banche centrali, perché hanno, fatto dei, dei, hanno prolungato il periodo di, eh, di quantitative easing più del necessario, hanno ritardato ad ammettere la persistenza dell'inflazione, del problema dell'inflazione, perché la, ci ricordiamo tutti che la definivano transitoria quando tutti gli analisti... Eh, mostravano preoccupazione sul fronte dell'inflazione e eh, poi c'è da dire anche un'altra cosa a mio avviso importante le colpe della Fed non finiscono qui perché eh, la Fed ha anche il dovere di controllare la, eh, il eh, diciamo la bontà dei bilanci delle banche mm -hmm. e eh, quando si è presentato questo problema questo è anche frutto di un mancato controllo da parte della Fed quindi eh, gli errori che si stanno accumulando sotto la presidenza Powell sono molteplici e, qua ogni volta ci troviamo a dover eh, io sono molto critico su questa presidenza perché ogni volta ci troviamo, ci troviamo a dover mettere una pezza ad errori che ha fatto la Fed eh, quindi eh, questa volta eh, il, proble il, il, il problema non è uno, non si trova ad affrontare un solo problema ma qui siamo alla scelta tra la stabilità del sistema finanziario e la stabilità dei prezzi sì. eh, l'azione della Fed si trova a dover eh, fronteggiare due grossi problemi, probabilmente Diciamo inizialmente ci sarà la propensione a risolvere la stabilità finanziaria. Eh, però trascurare l'inflazione porterà un problema ancora più grande da dover affrontare in futuro e eh, probabilmente avremo entrambi i problemi ingigantiti in un futuro magari non immediato ma ehm, nel corso dei prossimi mesi quindi eh, gli errori che ha fatto la Fed purtroppo avranno ancora conseguenze di medio e lungo periodo perché i problemi non sono risolti, sono soltanto rimandati e anche questa questo nuovo quantitative easing fatto in maniera così eh, potente perché 300 miliardi di dollari è una quantità enorme cioè per capirci è un sesto di quello che era il bilancio della Fed prima del, del, della pandemia perché eravamo sui 2.000 ehm. miliardi 300 miliardi è un sesto di quei 2000, un quinto, un sesto di quei quindi sono quantità enormi che vengono immesse in pochissimo tempo perché lo ha fatto in 15 giorni questa cosa io non so fino a che punto potrà essere protratta, anche come atteggiamento, cioè il, il, il dover sempre ricorrere a nuovi strumenti sempre più potenti per stabilizzare il sistema. Questo è un sistema che sta, ehm, si sta dirigendo verso l'insolvenza, quindi siamo in uh, una situazione ehm, molto preoccupante per un medio-lungo periodo. Nel breve ah, periodo uh -huh. hanno risolto, hanno tamponato, i mercati stanno, hanno, festeggiato, hanno festeggiato, probabilmente continueranno a festeggiare perché l'atteggiamento dovisce, probabile, futuro, che avrà la Fed, porterà ancora nuovi rialzi e avremo un, un nuovo trimestre che è iniziato, eh, a fine marzo inizia il nuovo trimestre, eh, che sarà positivo, più positivo del primo trimestre. Ecco Paolo, forse ci si illudeva un po' eh, che eh, si potesse passare da 15 anni praticamente di una situazione a tasse zero invece ad un altro contesto dove i tassi salgono e anche rapidamente. Possiamo dire che forse ecco, tutti i nodi eh, del sistema finanziario stanno venendo un po' così a galla? Sì, stanno venendo al pettine i nodi, eh, il problema è quello che dici tu, perché non è tanto il livello dei tassi, ma è la velocità con cui sta salendo il tasso, uh -huh. che, ha, che, ha dato, eh, che mh, dà dei problemi e soprattutto la mancata vigilanza sui comportamenti del, di piccole banche, tra l'altro la responsabilità che ha la Fed, che è grande del mancato controllo, però la, la responsabilità è anche politica, perché ricordiamo che nel, 2018, nel maggio 2018 eh, fu eh, eliminata da Trump la, eh, la legge Dodd-Frank, che era quella che eh, poneva dei, dei vincoli eh, importanti alle, alle banche di media capitalizzazione, media e piccola capitalizzazione. E quindi eh, ci sono stati errori successivi, eh, a iniziare dal 2018, eh, che. Ehm, hanno dato origine alla situazione che noi adesso stiamo vivendo e purtroppo, ripeto, adesso ci troviamo a, a, ad affrontare due problemi gravi non risolti. Probabilmente l'inflazione persisterà per un periodo ehm, prolungato, sarà un po' tralasciata perché c'è il problema più grande della, stabilizza, della stabilizzazione della, eh, della condizione del sistema bancario, eh, una volta risolto questo ehm, problema, che comunque richiede qualche settimana se non mesi per, per risolverlo, eh, poi si affronterà l'inflazione probabilmente da livelli più alti degli attuali. Caro. Ecco Paolo, ti voglio um, riportare un'ulteriore riflessione che noi abbiamo fatto in questi giorni durante uh, le nostre dirette. E riguarda appunto questi cigni neri, perché l'espressione cigno nero è ritornata ecco, di attualità proprio mh, in occasione di tutto quello che è accaduto al sistema uh, bancario. E ecco questi cigni neri, cioè questi eventi imprevedibili, imprevisti, negativi che si abbattono poi uh, sui mercati che creano ecco, questi. Uh, scossoni mi sembra proprio che si stiano moltiplicando negli ultimi anni è vero che l'economia diciamo è fatta di cicli che ci sono momenti eh, di espansione dei momenti di contrazione ma adesso ecco ogni anno abbiamo un cigno nero che, che si profila all'orizzonte prima la pandemia e poi eh, la crisi energetica e internazionale adesso appunto il, il sistema delle banche con ecco, questo eh, ci dà delle indicazioni sul presente e soprattutto sul futuro cioè la famosa parola che abbiamo utilizzato tante volte per crisi, cioè questa crisi permanente, è lo scenario che ci dobbiamo aspettare per i prossimi anni? Il problema è che eh, è vero che si sono presentati tanti cigni neri, sì. però eh, non si è consentito al, al mercato di sfogare, di assimilare questo cigno nero, quindi ogni volta che si presenta il cigno nero c'è la Fed che interviene col bazooka e... Se vediamo i, i grafici del, del mercato azionario, l'anno sì, scorso c'è stato un anno di correzione, però guardando nel lungo periodo non abbiamo avuto le correzioni che c'erano in passato. In passato non c'era questo interventismo continuo della Fed ad ogni minimo problema, eh, anche adesso a marzo il mercato, la Fed è intervenuta, ma se guardiamo i grafici dello Standard Poor's hanno corretto una correzione normale, avranno fatto un 10% di correzione dai massimi eh, di inizio febbraio, quindi non la, diciamo, il nero non porta la conseguenza sul mercato come la portava in passato, quindi è vero e questa cosa naturalmente si ripeterà, perché se la Fed continua a intervenire, il continuo intervento della Fed continuerà ad alimentare anche il moral hazard delle banche, perché il problema fondamentale è che si è avuto una, um, un problema sulla valutazione degli asset obbligazionari, soprattutto sui titoli di Stato americani, ma la, la valutazione dei titoli di Stato non è che ci vogliono degli scienziati per capire che se il, il tasso di interesse continua si svalutano i titoli di Stato, quindi chi ha fatto eh, questi investimenti eh, doveva tener conto del fatto che eh, probabilmente ci sarebbe stato un continuo aumento dei titoli di Stato, quindi c'era anche la possibilità di autocorreggere e non si è voluto fare, ma si continua a non fare perché c'è comunque sempre la sensazione che c'è il salvatore di ultima istanza che arriva e risolve il problema. Finché è così non si risolverà il, il problema. Continueremo ad avere delle micro crisi continue mm -hmm. eh, che non faranno altro che aumentare la sensazione di volatilità sul mercato che. Poi alla fine è soltanto una sensazione perché anche il VIX, se vediamo l'indicatore di volatilità sull'indice Standard Poor, durante tutto il 2022 e anche in questa crisi non è andato molto al di sopra dei 30 punti, che è comunque una soglia di attenzione, ma non, non ha fatto quel, quei picchi di volatilità che abbiamo avuto a marzo 2020 oppure nelle crisi passate come erano nel 2008, 2000, 2009, 2008. Chiaro. Eh, interessante che questa prospettiva io diciamo la metto giù un po in termini psicologici non c'è il tempo dell'elaborazione ecco eh, che appunto intervengono subito le banche centrali per appunto mettere una pezza e cercare di tamponare una situazione che magari sì si potrebbe ingigantire ma tu dici eh, se eh, la tamponiamo continuamente eh, poi non, non risolviamo il problema alla base e a proposito ecco l'ultima domanda che ti faccio prima di, di salutarci paolo a proposito dell'ultima crisi quella appunto relativa al settore bancario secondo te a questo punto possiamo tirare un sospiro eh, di sollievo oppure l'effetto, il famoso effetto contagio che tutti temono è ancora lì che ci attende? Allora, eh, il respiro di sollievo lo possiamo eh, tirare perché sono intervenute immediatamente le banche centrali e poi abbiamo delle situazioni oggettivamente diverse ad esempio alcune banche europee hanno eh, dei requisiti patrimoniali molto più solidi, io penso che in, in Europa, al netto di cose che non sappiamo su banche sistemiche, ma non dovremmo avere il problema che c'è stato in Svizzera con Credit Suisse. Eh, però ehm, quando si presentano questi problemi ehm, la soluzione non è eh, a breve periodo, perché possono ripresentarsi delle conseguenze, magari anche su banche sane, ma che hanno eh, obbligazioni legate a, alle banche che sono ehm, eh, coinvolte, quindi poss possiamo avere anche nei prossimi mesi delle, delle conseguenze che adesso sono soltanto rimandate. Il, il problema è che l'atteggiamento della Banca Centrale non è altro che scalciare, kick the can, scalciare la lattina in avanti eh, senza raccoglierla, Ormai sono anni che la lattina non si raccoglie e questa lattina si gigantisce sempre di più col passare del tempo. Infatti vediamo che le masse, coinvolte, masse di, di dollari coinvolte ogni volta nella crisi sono sempre maggiori rispetto agli anni precedenti. Questa è una situazione che permane e che purtroppo io non, non vedo in via di soluzione. Eh sì, e vedremo, vedremo un po', insomma, speriamo speriamo di no, perché <ride> ci tocca, ecco, un periodo, insomma, di ulteriore difficoltà dopo quello che abbiamo attraversato che non è stato fatto semplice. Paolo io ti ringrazio naturalmente per averci uh, fatto compagnia uh, in questa preview ecco della uh, Fed, poi naturalmente seguirà il, la lettura del comunicato, la conferenza stampa uh, di Jay Powell, grazie soprattutto per le tue analisi, per le tue considerazioni sempre puntuali, ti aspetto nuovamente ancora sulle fonti per continuare a parlare della situazione perché di notizie, di dati da analizzare ce ne sono davvero parecchi in questo momento, grazie ancora. Grazie, Valentina, un caro saluto a tutti i telespettatori della Conte. Grazie, grazie ancora a te. Ringraziamo il nostro Paolo Nardovino. Adesso, prima di andare in pausa pubblicitaria e di collegarci direttamente con gli Stati Uniti, con New York, dove c'è il nostro Gian Ergas, facciamo ancora un rapido giro dei mercati per vedere appunto come Wall Street eh, si prepara al meeting della Fed. E possiamo fare un copia incolla eh, eh, rispetto a quello che abbiamo detto per l'Europa. C'è cioè una seduta sostanzialmente. Attendista anche negli States, eh, vediamo praticamente lo Standard purse che eh, si muove eh, sul livello della parità, il Dow Jones che perde in questo momento eh, lo 0,21%, mentre è leggermente meglio è eh, con l'indice eh, positivo il Nasdaq che in questo momento guadagna lo 0,35%. Appunto, ho parlato di Europa, ricordiamo anche quello che è successo nella giornata eh, di oggi con il Fuzzi MIB eh, che ha chiuso il ruolo. Ma di poco eh? non si parla di eh, percentuali gigantesche, meno 0,12% in area 26.523. Una chiusura mista perché eh, c'è invece in positivo il Dax di Francoforte più 0,14%, così come il Cacarin, la borsa di Parigi che ha chiuso con più eh, 0,26% e migliore eh, di tutti è stato il Fuzi 100 la borsa di Londra più 0,41%. Questo per ricapitolare un po' eh, tutte la giornata ecco sulle principali piazze finanziarie. Adesso come detto ci prendiamo una brevissima pausa andiamo in pubblicità poi torniamo con il nostro Gianergas perché è partito il countdown il conto alla rovescia sapremo eh, tra pochissimo la decisione della Fed lo ricordo ci sono due schieramenti alcuni eh, dicono che eh, non si muoveranno i tassi in questa seduta altri invece preannunciano diciamo la maggior parte degli analisti concordano nel dire che Powell alzerà di altri 25 eh, punti base per dare anche un segnale ai mercati cercheremo di capire ecco, eh, come andrà naturalmente poi la lettura del comunicato che ci darà le prime indicazioni ma soprattutto le indicazioni più importanti le avremo dalle parole di Jay Powell tradotte in diretta dal nostro Gianergas. Ergas quindi mi raccomando restate con noi